leggere il Partigiano Johnny è, è qualcosa che si può definire più un'esperienza cioè non è soltanto un libro e, e questo accade di, di solito con, eh, con le, i grandi capolavori in qualsiasi arte no? quando uno esce da un cinema dopo aver visto un film che non è semplicemente un film ma fare un'esperienza è qualcosa di unico e, e quindi è stato, molto, è stato molto difficile perché come qualsiasi cosa alta secondo me richiede una certa dose di impegno anche da parte del fruitore e quindi anche da parte di chi legge. Ho avuto la fortuna di leggerlo due volte e la seconda volta l'ho goduto ancora maggiormente mentre l'ho letto per l'audiolibro ovviamente eh, avendo fatto, a parte avendo fatto anche un provino precedentemente per essere scelto con mia grande gioia eh, poi di aver raggiunto questo risultato perché so l'importanza questo, che questo libro ricopre non solo dal punto di vista letterario ma anche storico e comunque insomma è un pezzo del nostro paese sicuramente fondamentale ma mh, soprattutto appunto avendo, basta leggere una pagina, basta leggere la prima pagina per capire che ci si trova di, di fronte a qualcosa eh, di, di impegnativo, di non facile ma di straordinario cioè, ci sono, io l'ho un po' paragonata a una, a una, a, al raggiungimento di una cima in montagna, siccome si parla molto delle montagne e questo è un viaggio in montagna. Il viaggio in montagna ha dei cambi di paesaggio costante. Ci sono dei momenti di squarci di bellezza eh, heartbreaking, direbbe, direbbe fenoglio, cioè che ti tolgono quasi il respiro, e momenti difficili, momenti in cui puoi scivolare salite, discese, momenti pianeggianti... Questo, tutto, il libro secondo me è tutto questo ci sono anche momenti molto diversi perché si racconta sia del pensiero di Johnny dal punto di vista proprio intimo eh, soprattutto nella prima parte del libro c'è una seconda parte invece in cui si raccontano molti altri personaggi e la cosa interessante è appunto che non c'è un unico modo per esempio di vivere la resistenza non c'è un unico modo, non c'è un unico pensiero ma si si riesce ad avere la testimonianza dei diversi modi di vivere la resistenza di, di, di, di, del rapporto per esempio con i borghesi quindi come i borghesi o i civili diciamo cambiano eh, hanno anche loro no? un diverso modo di vivere la guerra non soltanto la resistenza quindi ripeto è un, un insieme di, di emozioni e di descrizioni di personaggi affascinantissimo. Partì verso le somme colline la terra ancestrale che l'avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com'è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana, e nel momento in cui partì, si sentì investito Nor Death Itself would have been divestito, in nome dell'autentico popolo d'Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non era mai stato così uomo. Piegava, Erculeo, il vento e la terra. È un libro che sicuramente eh, ti porta ad avere un rapporto fisico con la lettura, un rapporto fisico di fatica e, ed è anche un libro secondo me sensoriale, sensoriale nel senso che ti riporta tantissime sensazioni, è proprio legata ai sensi, cioè quello che racconta ehm, di Johnny, quello che uno legge, tra l'altro una cosa curiosa a cui pensavo è che sembra scritto in prima persona, in realtà non lo è però nella mia idea è come se fosse scritto in prima persona perché sei talmente all'interno dentro il pensiero di Johnny che, che appunto questo mio ricordo lo, lo penso sempre come se fosse scritto in prima persona eh, ma no dicevo che è un libro sensoriale perché ti fa provare tutto attraverso tutti i sensi cioè dei, dei posti dei luoghi della, della guerra della battaglia ti fa sentire l'odore ti fa sentire l'erba, il tatto eh, e quindi ti fa sentire il dolore quando, quando cade senti un dolore fisico e lo percepisci nella lettura eh, ti fa sentire tutti i suoni, per esempio c'è un suono che mi ha colpito molto che è il suono dell'inverno del, del ghiaccio, del, del nel silenzio della montagna, il ghiaccio che si muove, i rami che fanno quel rumore, che fanno solo i rami d'inverno e, e quindi queste cose ti entrano come non solo nel cervello ma dentro nel corpo è vero che quando finivamo un capitolo uscivamo stremati al sole estivo e ai 40 gradi romani dopo essere stati a meno 10 o meno 15 in montagna quindi questa è un'esperienza meravigliosa dalla pianura della città saliva sordo e puntuale il boato dei mortai sul fiume congelato suonava come una marcia a tamburo per un'accessione al patibolo. Un gigante doveva essere decapitato. Le ore avevano un'estensione biblica. Il mio rapporto con Johnny è ormai quasi di amicizia, nel senso che innanzitutto è un rapporto, è come un tramite, è una voce che mi ha fatto uh, vivere e anche capire eh, non c'è un giudizio postumo su quello che viene scritto eh, non esiste retorica in questo libro e questa è la forza nel senso che tu vivi esattamente quello che viveva lui ed essendo un libro molto maschile con, con amicizie molto maschili con quel rapporto eh, ti senti un po' parte no? del, del gruppo, non dico di disperati ma sicuramente di ragazzi che stavano facendo una fatica fisica per per una scelta che non è una scelta ideologica, almeno in, sicuramente in giorni non è una scelta ideologica, è una scelta di libertà come condizione umana, non potevano non essere i fascisti, poteva essere qualcun altro, il problema era ritornare ad essere liberi, e, e combattere tra virgolette il male in questo ha qualcosa di eroico nonostante sia un personaggio anti eroico nel senso che è pieno di dubbi e pieno di debolezze è pieno di indecisioni è anche pieno di inesperienza soprattutto all'inizio del libro e tutto questo formano in creano cresci con lui cioè parte che è un ragazzo e finisce il libro dopo un anno e mezzo più o meno di lasso di tempo ed è un uomo un uomo compiuto, un uomo più maturo di un uomo adesso di 50 anni probabilmente l'uomo voleva discorrere ma inutilmente aspettava l'avvio di Johnny e da allora si risolse lui con la greve repugnanza di quel tipo di contadino ad aprire un discorso c'è grandissima propaganda all'interno del gruppo rosso addirittura ci sono delle ore dedicate alla propaganda e e poi sono persone solitamente molto semplici, sono più diciamo legate al mondo contadino, dove era forse più facile da parte appunto di alcuni personaggi politicamente impegnati in qualche modo affascinarli con la parola, la rivoluzione e il comunismo. I partigiani invece azzurri, quelli cosiddetti badogliani, sono invece ehm, di solito un gruppo, gruppi di, di ex soldati dell'esercito regio che hanno di solito un livello culturale leggermente superiore e che non sono quasi assolutamente politicizzati, cioè l'obiettivo non è quello di come dire, ribaltare o comunque eh, eh, così far cadere la monarchia, per esempio, semplicemente allontanare soprattutto i nazisti, credo, e, e i tedeschi, cioè perché percepiscono l'invasione che prima ovviamente insomma, non percepivano perché erano dalla loro parte, o in quel momento sentono un esercito nemico che è sul proprio territorio. C'è ancora un grandissimo ideale di patria all'interno dei, dei badogliani, eh, ancora un, un motivo e un valore per cui combattere e, e rischiare la propria vita. E la cosa interessante di Johnny è che inizialmente il suo rapporto con i partigiani è di qualcosa, come credo per molti di quell'epoca, è qualcosa di, di quasi di eroico, di irraggiungibile, di invincibile, cioè, sono un po' idealizzati no? i partigiani in montagna, non esistono ma si vedono le azioni che fanno si incominciano a incrociare ma certamente non in città e quindi la sua partenza verso la montagna, è, eh, dice una frase incredibile, sente la pienezza della condizione umana, cioè sente di partire per qualcosa di più grande, di più importante e finalmente di eh, giusto nella sua vita, così, di, di, di forse no, di borghese letterato, un po' viziato, tra virgolette, invece sente di partire per, per qualcosa di importante, si sente compiuto umanamente e questa scelta la porterà fino alla fine, nonostante i cambi vari di casacca, tra virgolette, perché lo dirà anche alla fine, dice io ho, mi sono impegnato per dire di no, nonostante moltissimi gli suggeriscono a un certo punto quando la situazione è ormai precipitata rimane da solo praticamente uno dei pochissimi a girare tra una casa, casa di contadini e l'altra per trovare un po' di cibo ma fondamentalmente è da solo in montagna e quindi gli viene suggerito di aspettare la primavera quando probabilmente gli alleati saliranno cosa che poi è accaduta nella realtà e invece lui dice no, questo sarebbe come dire di sì cioè sarebbe eh, tradire l'idea, viene chiamata così nel libro, l'idea con la I maiuscola. E quindi insomma, diciamo che Johnny in realtà incontra il primo gruppo di partigiani che lo accoglie, cioè lui parte verso la montagna addirittura con la preoccupazione di non trovare nessuno e di essere costretto la prima notte a dormire in un, in un, in un rifugio, in un alberghetto, e, e invece il primo gruppo che incontra si unisce a loro. Capendo dopo pochissimo tempo di essere, insomma che il, suo, il sogno del partigiano è molto diverso, la vita del partigiano è molto diversa, non combatte tutti i giorni, ci sono delle attese snervanti, ci sono persone soprattutto nel gruppo dei Rossi eh, che sono assolutamente lontane, addirittura lui parla di gente che non ha la, la stessa carne e le stesse ossa sue, sono persone ehm, sicuramente socialmente e culturalmente differenti e lontani eppure lui viene colpito da un ragazzo Tito che eh, lambrosianamente potrebbe essere definito già un delinquente già per l'aspetto fisico ma mh, viene colpito dalla forza di questo ragazzo perché la cosa bella dei partigiani è che le, le, le, le, le chiacchiere contano poco contano i fatti e quindi lui viene affascinato dal, da questo ragazzino che è molto più all'occhio molto più veloce del suo eh, nonostante sia più giovane mh, sicuramente ha più esperienza di vita vera e, mh, e poi il problema che veramente lui non sopporta invece è proprio la propaganda eh, comunista oltre al fatto appunto che c'è una sorta di eh, imbarbarimento anche delle consuetudini militari eh, sono una cozzaglia di persone che stanno cercando di resistere ma con poche armi con, in una situazione molto deludente rispetto alle sue aspettative quando si unirà invece alla prima occasione potrà riunirsi, unirsi alla banda degli azzurri, dei partigiani azzurri, riconosce secondo me di più eh, un'appartenenza una di persone con le quali può parlare di qualcosa che, che, che, lo, che può coinvolgerlo. Anche se lì per esempio fa una critica molto, secondo me, giusta, al fatto che l'idea dei partigiani azzurri era ancora quella di affrontare il nemico in maniera tipicamente militare, secondo tecniche militari tradizionali, quindi con un grande, ehm, grande numero di, di, di combattenti, quasi una battaglia di trincea, quando la sua idea era invece quella di, secondo lui, le azioni partigiane dovevano essere brevi, rapide e, e costanti, come come una spina nel fianco al, ai reparti fascisti e nazisti della zona. Gli uomini, i ragazzi, erano intontiti e riluttanti al pari di lui. Si muovevano assorti nello sparso fuoco fascista, pigramente ma luminosamente pensando che la città era sì perduta, ma che faceva un mondo di differenza perderla alle 15 anziché alle 14 e 15. Finché il capitano Marini si infuriò, e pistola alla mano li radunò e li spinse a ritirarsi. Sicuramente Johnny è fondamentalmente un solitario, cioè, la vita d'insieme lo mette in difficoltà uh, a prescindere in, in diversissime situazioni, probabilmente io suppongo anche a scuola, probabilmente suppongo io anche durante il servizio militare dal quale poi, poi fugge l'8 di settembre eh, la sua condizione è un uomo di poche parole tutto sommato non è uno che parla molto anzi ascolta eh, parla poco e quando parla ha senso quello che dice ha, una, ha un affetto nei confronti degli altri che però esplode in un paio di situazioni eh, quando è preoccupato per Ettore e Pieri i suoi due migliori amici con i quali condivide il maggior numero di tempo di, di, di, di periodi di tempo anche se non è un periodo lunghissimo ma sono sicuro che la sua è proprio come essere umano non per scelta non per, non per antipatia nei confronti degli altri semplicemente ci sono delle persone secondo me ne conosco tantissime che stanno bene da sole anche e ogni tanto la presenza degli altri li distrae un infastidisce in qualche modo quindi per lui eh, dover convivere con molte persone per tanto tempo ehm, che sono ripeto molto diverse da lui sicuramente in parte è una sofferenza questo non, non toglie che abbia degli affetti molto forti nei confronti soprattutto di, pers di alcuni personaggi e che poi vedrà per cioè che, che, che poi perderà uno dopo l'altro tanto che lui alla fine rimane, per, come rimane tra, tra gli ultimi a un certo punto dice io sono l'unico ramo dell'albero che non cadrà eh, lo dice con un sorriso e poi si pente di averlo detto, detto. ma mh, quello che credo è sicuramente che la sua non sia ripeto una scelta ideologica è chiaro che l'idea c'è eh, di fondo l'idea di combattere il, il, il fascismo e di tornare ad essere liberi ma è un'idea sicuramente la sua scelta è una scelta personale per la libertà personale per questo credo anche che abbia questo senso di fastidio per la propaganda comunista perché invece proponeva una rivoluzione non personale e lui intravedeva anche una possibile mancanza di libertà, gli dava, secondo me, talmente indipendente eh, sia nel pensiero eh, che, che fisicamente che non aveva bisogno di essere, cioè che non poteva neanche supporre un futuro in cui tutti quanti insieme prendevano le stesse decisioni, dicevano le stesse cose, era troppo libero intellettualmente. A me viene più facile pensare a un parricida che a una spia. E che sono fascisti, borghesi o molto spesso sono soldati, travestiti da ambulanti o mendicanti o perfino da partigiani che girano, annotano, riferiscono quando non fanno il male direttamente. Però hanno un bel fegato. Ne hanno sì. Perché a parte voi, noi stessi, uomini di pace, gente che non c'entra, se li scoprissimo, Strapperemo loro il cuore e le budella. Johnny guardò circolarmente i bambini in gioco e disse Qualunque cosa accada, badate a loro. Capito? Tra i personaggi incontrati alcuni anche stupefacentemente divertenti. Cioè la cosa che ho scoperto rileggendo il libro è che ci sono dei momenti anche ironici e molto divertenti, soprattutto le calate in città nel momento in cui scende in città quindi la scena del, del postribolo eh, la scena che racconta eh, quando va a ballare a casa di una ragazza che è innamorata di lui eh, le figure femminili sono poche ma sicuramente affascinanti anche se capisci che sono un, un mondo altro cioè c'è una comunanza maschile poi c'è il mondo femminile che è qualcosa di altro da scoprire un po' come credo fosse all'epoca in qualsiasi campo, cioè c'era comunque una distinzione e, però il personaggio che più oltre agli amici meravigliosi eh, che perde, però il personaggio che più mi ha colpito è il personaggio di Nord e mi viene da ridere mentre lo dico perché è un personaggio che è, secondo me è quasi comico, è quasi ironico, è, è, è quasi fumettistico cioè arriva questo Capitano Harlock, una sorta che mi sono immaginato io di Capitano Harlock, no? questo uomo sempre elegante, di una bellezza sconvolgente che eh, colpisce sia il femminile ma anche il maschile, viene colpito da tanta bellezza, che in qualche modo è compensata da una normale intelligenza. Eh, infatti lui dice se non fosse così bello... Uno all'inizio dice questo è troppo bello per essere intelligente, non è un genio, ha una bellezza, ha un'intelligenza normale ma accostata a quella bellezza comunque ha, gli dà quell'allure, quella, quel, quel potere eh, da, da, da capo che doveva avere, ma è un personaggio che, io, che ogni tanto appare e ha delle entrate in scena, io parlo di scena perché mi immagino sempre <ride> È come se fosse un film no? in alcuni momenti, o comunque l'immaginazione crea delle immagini e lui arriva sempre con questa macchina, con queste guardie del corpo che Johnny detesta um, però tutti vestiti bene, tutti con le armi migliori, lui che parla bene e in qualche modo riesce sempre a ad arringare eh, il, i, i partigiani in, in modo entusiasmante anche se poi in realtà loro hanno pochissime armi sono messi malissimo e spesso devono, eh, non possono nemmeno combattere però riesce in qualche modo a tenere su l'entusiasmo e, e poi è, è, è divertente come ne racconta anche in maniera ripeto sottilmente ironica anche i difetti cioè sicuramente la vanità che, è, che traspare immediatamente, eh, ogni tanto hai qualche dubbio anche sulla sua concretezza. E questo è un personaggio che mi ha molto colpito perché è, è, è, è talmente eh, in contrasto con tutto quello che circonda la povertà, la fatica fisica, la sofferenza fisica e eh, la sofferenza intellettuale, tutto, che quando arriva a. Nord è una ventata di, di, di, di, di freschezza e di altro, comunque, per poi riprendere e, come, come è arrivato, risparire. Quindi è proprio un'apparizione di qualcosa di diverso. Johnny sedeva e fumava, al limite della pioggia. Fare il partigiano era tutto qui. Sedere, per lo più su terra o pietra, fumare, ad averne. Poi vedere uno o più fascisti, alzarsi senza spazzolarsi il dietro e muovere a uccidere o essere uccisi a infliggere o ricevere una tomba mezzo stimata mezzo amata sicuramente la descrizione dei luoghi e dei paesaggi è fondamentale sono protagonisti come tutto il resto e l'idea che mi sono fatto eh, ho, ho dato un'occhiata la verità non ho resistito guardando la cartina però a un certo punto ho anche lasciato andare l'immaginazione la, e la fantasia c'è una descrizione di ogni montagna come soltanto un montanaro potrebbe fare cioè il sentiero arriva lì poi c'è un ritano poi fai altri 200 metri poi c'è la foresta poi c'è il bosco poi c'è e, e torno a dire che la grande forza secondo me oltre alla descrizione eh, fisica oggettiva e, e all'immagine è di tutto il contorno sensoriale che ti porta a essere quasi già stato nelle langhe io eh, sono un amante della montagna conosco la montagna quindi per me quei profumi, quell'odore di pino che ti può arrivare nel naso mentre tu ti immagini una cosa, o il, il, il, quella, eh, il ghiaione a cui devi stare attento mentre cammini, quel, quel freddo pungente che arriva, quei suoni che senti, erano, eh, erano vivissimi. E, mh, ora spero di poterla, poter andare nelle langhe e vedere, vedere queste posti. Credo anche che ci sia un, un tour... Eh, Fenagliese o fenagliesco o fenagliano. Poi Johnny riuscì e cercò la lontana figura di Ettore. Lo individuò che dalla fine della discesa attaccava la prima rampa del bricco d'avene. vene. Johnny gli urlò dietro. Ettore ruotò su se stesso, ricambiò land waving e se ne andò con passo sorridente. Era per Johnny un incanto sempreverde quello di un uomo andante solitario per le deserte colline. Nei punti sommi la testa e le spalle erette nello sweeping cielo. E osservando il passo di Ettore, si rese definitivamente conto di come le colline li avessero tutti, lui compreso, influenzati e condizionati tutti alla lunga, come se vi fossero tutti nati e cresciuti e destinati a morirvi, destinati a morirvi senza conoscere evasione o desilio essi tutti camminavano ormai come i contadini nativi, con quel passo cui lo stesso carattere di durata fisica finiva col sottrarre ogni e qualsiasi ritmo apparente. Sicuramente la lingua è, è quello che fa diventare questo libro qualcosa di diverso da tutti gli altri. L'esperienza, secondo me, viene proprio da questa lingua. Che è una lingua apparentemente sembra più di cuore che di cervello cioè sembra più eh, che, che l'autore eh, descriva come, come come meglio può senza senza pensare tanto al appunto per assurdo senza pensare troppo alla lingua cerca di far arrivare al lettore un'emozione o un paesaggio attraverso un uh, una lingua inventata, una parola inventata che però è più giusta di quella che esiste fino a quel momento per rappresentare quel, quel, quella, quella cosa che ha in testa lui eh, tanto che eh, tra le varie insomma tra qualche commento che ho letto su Fenoglio si dice che appunto Conrad diceva che la parola è la della realtà perché nessuna parola può descrivere esattamente quello che accade nella realtà, secondo me Fenoglio si avvicina invece o comunque tenta questo passaggio difficilissimo e per fare questo usa tutte le lingue che ha a disposizione e che conosce. Lui è, usa una lingua che è quella definita ambientale, che è il dialetto col quale, che racconta più facilmente, è anche quello più legato alla terra, alla, alla vita contadina, e, e, e, e, e italianizza eh, delle parole del dialetto. Ha studiato tantissimo in inglese, si è immerso, dice Calvino, nella letteratura inglese più alta e quindi quella è, diciamo, la lingua mentale e si appoggia tantissimo, tanto che scrive in inglese e poi traduce in italiano quindi lascia questi inglesismi, non soltanto lascia delle parti in inglese e anche qui ogni tanto osa pure sull'inglese ad inventare delle cose ma ehm, le italianizza anche quello eh, e, e quello l'ho trovato... Eh, ci sono dei momenti in cui c'è una sorta di godimento vero addirittura oserei dire orgasmi letterari ehm, perché, perché riesce ad unire delle cose e, e come, non so, come, come, come nella musica come appunto nel, nelle grandi opere d'arte ci sono degli, delle cose che ti, semplicemente ti invadono emotivamente o anche intellettualmente e, e poi c'è l'italiano, ovviamente, che è la lingua che ha studiato, cioè diciamo della, che ha studiato a scuola. Quindi, questi tre linguaggi li riesce a mischiare per, secondo me, cercare di portare il più possibile qualcosa che si avvicini a una sensazione. E quindi, non pensi più alla correttezza o meno, ma a quello che ti arriva sicuramente leggerlo è stato appunto proprio per questo inizialmente molto complesso molto complicato ero sinceramente anche abbastanza preoccupato del, di, di, di questa sfida perché ehm, mi rendevo conto che una pagina di fenoglio ha una densità che è pari a dieci pagine di altri autori anche grandi che hanno scelto però insomma un altro modo per esprimere e, però è vero che nel momento in cui rompi il ghiaccio o rompi il fiato scegliamo una di queste eh, figure però insomma, diciamo, rompi il fiato, en entri nella lingua, entri nel suo modo di pensare e, e poi cominci a godertela anche questo fa parte, a me è successo anche con altri libri per esempio Céline è un altro autore che non leggi immediatamente ci metti un po' ad entrare come in certi film come in, certe, in certa musica devi avere una disponibilità a, ad alzarti un attimo a fare un po' di fatica per poi godere e ovviamente non avrei mai potuto farlo come prima lettura mentre altri libri ti permettono i, a prima vista di poter leggere, questo è un libro che non, assolutamente non, non, non puoi fare in questo modo anche perché spesso c'era anche un rapporto simpatico con Fenoglio perché ogni tanto pensi eh, adesso ce la faccio, adesso, stavolta lo frego io, eh, ce la fa, e, e, magari, e poi dopo, un attimo dopo è lui che ti frega perché ti mette qualcosa di assolutamente inaspettato oltre al fatto che la. Per aiutarmi un po' in questa lettura quando ho avuto la possibilità devo dire non sempre però cercavo di almeno segnarmi gli interventi delle lingue straniere perché non c'è solo l'inglese c'è anche il francese c'è anche il latino eh, per cui tu stai leggendo già una frase complessa e poi a un certo punto ti trovi una lingua che non conosci e, e è lì <ride> non c'è salvezza tra virgolette e um, anche questa ricerca poi dei termini di quello che ha cercato era, è assolutamente fa parte insomma, di, questo, di questa esperienza che continua a chiamare esperienza.